Pronte per un nuovissimo episodio di Impact Girl? Oggi parliamo di Brand Reputation, come gestirla e come difenderla. A guidarci sarà Miriam Frigerio, responsabile del Brand Management per Sorgenia, uno dei principali operatori energetici e la prima digital energy company in Italia. Per usare le parole di Miriam, Ogni brand ha un'identità proprio come una persona e, proprio come una persona, la sua identità resta la stessa: che si tratti eh, che sia in abito da sera, che sia in tenuta sportiva, che sia seduta sul divano o che stia tenendo un discorso ma chi la conosce anche solo un po' immagina quali sono le sue letture preferite, intuisce i suoi sogni, sa quali cose non farebbe mai, insomma sa come valorizzarsi senza danneggiarsi e come proteggersi. Ed è proprio questo che andremo ad imparare come fare nella puntata di oggi. 3, 2, 1, si parte! Prima però ti invito come sempre a visitare il sito bit.academy.it slash podcast e iscriverti alle newsletter del podcast Impact Girl. Non soltanto per ricevere tutte le nuove puntate in uscita ogni mese, sia in versione audio che versione video, ma anche e soprattutto per non perderti bits confidential, bits pillole che condivido soltanto via mail, soltanto nel sito bit.academy.it slash podcast con spunti pratici per aiutarti a far crescere la tua attività. E ora, bando alle ciance, si parte con la nostra brand reputation. Brand identity e brand reputation, cosa sono, come gestirle, come difenderle? Miriam, aiutaci a fare un po' di chiarezza. Mettiamoci nei panni di una piccola azienda ehm, o oh, di una piccola imprenditrice che ha appena avviato il proprio progetto, si sta barcamenando tra mille cose e si sente dire ma eh, a che punto è la tua brand identity e come siamo messi a brand reputation e le viene il panico, che cosa, che, che cosa possiamo fare per semplificare questi concetti e renderli un pochino più alla portata eh, di chi non ha un team eh, di marketing e di, di brand reputation appunto che gestisca da solo tutto questo allora prima di pensare alla brand reputation dobbiamo pensare alla brand identity che è una cosa che si pensa essere soltanto di grandi aziende, complicata, libri di marketing in realtà è una cosa semplicissima. La brand identity è la tua identità. Se tu, io a volte dico questa cosa anche le persone che incontro che mi chiedono ma cosa fai, cosa vuol dire occuparsi della brand identity? Allora io gli dico ma tu prova a pensare a quello che tu vorresti fosse scritto sulla tua carta d'identità se fossi una persona. Tu se dovessi dire, eh, immaginarti quello che vorresti che le persone pensassero di te, ecco quella è la tua brand identity, che è una cosa molto più semplice di quanto si pensi. Eh, se facciamo veramente il... è quella cosa che fa sì che tu sia quello che sei, diverso dagli altri, anche dalle altre aziende o dagli altri professionisti che fanno il tuo mestiere. Un esempio banale. Uh, un negozio di fiori, la fiorista Gisella di Brera a Milano che cosa aveva scritto sulla sua carta d'identità? Avrà scritto Fiorista Gisella nata, fondata nel 1971-62, diciamo, sta a Brera poi nei suoi segni particolari nella sua foto cosa potrà avere? Potrà avere magari dei di, la bellissima composizione fiori frutta. Queste cose apparentemente banali sono la sua brand identici. Il suo nome è un nome, significa che probabilmente c'è una persona dietro. Il fatto che ci sia una persona e non ci sia un'azienda avvicina rispetto al suo target o alle persone con le vuole parlare. Il fatto che sta a Milano e non in periferia o in un altro posto, il fatto che stia Brera e non stia ad esempio in un centro commerciale dà tutta una serie di caratteristiche che fanno parte della sua brand identity. In cosa lei è diversa poi? Il fatto scusa che sia del 61 invece che dell'80 significa che probabilmente è un marchio storico, significa che se adesso non c'è lei, c'è qualcuno che ha preso le redini di un'azienda tra virgolette tradizionale e ha un vissuto che fa parte della sua brand identity, il fatto che lei si presenti con una composizione di fiori e frutti significa che automaticamente potrà andare bene noi penseremo a lei se dobbiamo andare a cena da qualcuno e portare un centro tavola magari se dobbiamo andare boh, al cimitero piuttosto che non, non andremo da lei andremo dalla fiorista pinuccia che ha eh, un negozio da un'altra parte e questa secondo me è la brand identity è quello che ti fa diverso da tutti gli altri e l'esempio della fiorista vicino a noi, ma pensiamo a marchi famosi, cioè Nutella, Swatch, Swatch non è un orologio come gli altri, evoca dei mondi, degli universi e delle persone che sono specifiche di una certa identità uh, e secondo me è molto importante, mi piace che tu insista sul fatto della brand identity anche per imprenditrici e um, piccole realtà, perché ci sono, io credo, lavorando un po', in questo settore da un po' di anni alcuni falsi meeting sulla brand identity il primo che riguardi soltanto i grandi marchi eh, che non è vero, i grandi marchi sono un esempio, ma ci sono tanti piccoli marchi che si confrontano anche in situazioni complicate, come può essere la GDO, il supermercato, che hanno costruito una loro brand identity. Cioè, ciascuno di noi, se pensa a un supermercato, ha in mente alcune linee di prodotti, quelli biscotti, piuttosto che eh, ci sono delle, delle, dei marchi, dei brand appunto, che producono eh, semilavorati, fresca eccetera allora loro agganciano l'ingresso in quel caso è un prodotto in genere un prodotto qualitativamente elevato poi c'è una straordinaria coerenza io non ti so dire non li conosco abbastanza se voluta uh, ricercata o frutto di un grande fiuto o semplicemente della natura del brand però c'è una straordinaria coerenza ad esempio di packaging nel modo di presentarsi mi verrebbe dire di posizionamento cioè c'è la linea dei ravioli tra virgolette bio piuttosto che eh, legati a un tema di benessere, quindi coi cereali, legumi e tutte le varie… E, e io una volta che ho provato un prodotto di quel brand che si chiama Pluto, do, avrò avuto un'esperienza positiva, ma sarà il fatto che io troverò coerenza in tutte le altre cose che quello stesso brand mi proporrà che mi spingerà a una fedeltà rispetto a un marchio, a un brand che non sta facendo pubblicità, quindi secondo me la prima cosa è la coerenza. Eh, L'altra cosa, secondo un altro falso mito, è quello per cui un grande brand, cioè se sei un bel brand se vai bene sempre, non è vero, la stessa Nutella che ha una awareness, una notorietà, un gradimento del boh, 90 e più, eh, non piace a tutti, ci saranno i dietisti più, che non l'ameranno, eh, lo stesso swatch che abbiamo citato prima non va bene per tutti, cioè va bene in certi contesti, la stessa persona a seconda del contesto può scegliere una soluzione piuttosto che l'altra, quindi un brand non va sempre bene. Qua quindi secondo me c'è un tema fondamentale di target alla nostra imprenditrice, amica, io direi prima di tutto pensa a quello che tu sai fare ma pensa a chi vuoi parlare, certe cose eh, non, non tutto va bene a tutti, fa parte della vita e anche nei prodotti non tutto va bene a tutti. Il terzo grandissimo tema ehm, a cui io tengo in modo particolare che è un po' una mia fissa, sai tutti hanno le fisse questa è una delle mie, eh, è che il brand abbia bisogno di un prodotto, non è così non è così perché Abbiamo esempi clamorosi no? di, di, di brand straordinari, Google, Facebook, Skype, ma anche brand tradizionali svincolati da un prodotto. Io mi ricordo ancora quando studiavo marketing ormai un po' di anni fa, eh, che eh, era molto famosa, veniva spesso citata quando si parlava di marketing esperienziale, una citazione di un amministratore delegato della Disney, che diceva rispetto ai parchi eh, di divertimenti, noi vendiamo ricordi quella è un'esperienza, non è un prodotto, però eh, nell'evoluzione della società attuale anche i prodotti stanno sempre più diventando servizi, mi spiego meglio. Nessuno di noi ormai ha più bisogno dell'oggetto fisico legato al sostentamento reale, tutti abbiamo abbastanza da mangiare, almeno nella nostra società, mm. abbastanza vestiti, abbastanza oggetti fisici, quando cerchiamo qualcosa diamo sempre un valore in più a questo oggetto e questo valore è il servizio abbiamo esempi banalissimi, io vado al all'ipermercato o al negozio sotto casa per comprare un litro di latte e un pacchetto di pasta, eh, no, in, vado da una parte o dall'altra per il servizio che ho collegato, perché se vado all'ipermercato troverò tutto e spenderò meno, se vado al negozio sotto casa verosimilmente il servizio cosa sarà che faccio prima, che magari c'è la signora che mi dà una mano e che c'è un altro tipo di contesto. Um, altrettanto evidente secondo me se rimaniamo nell'ambito alimentare tra virgolette food è il caso del ristorante io non vado al ristorante per il bisogno primario del prodotto cibo vado al ristorante è una scelta del un ristorante legata a un servizio che io mi aspetto quindi io andrò esperienza personale al ristorante napoletano dove fanno la pizza con le orecchie da coniglio per i bambini se devo andare con i bambini che si divertono familiare. Vado al ristorante, io sono lombardissima, non so cucinare, la cucina della tradizione lombarda perché ci vuole troppo tempo, perché mi vengono i sensi di colpa perché è troppo grasse <ride> eccetera. Se voglio andare con i miei amici pugliesi a, farli a far provare loro l'esperienza della mia infanzia li porto al ristorante lombardo sotto casa. Se voglio uscire con mio marito perché è l'anniversario e vogliamo farci un'esperienza diversa andremo magari a un ristorante in centro un pochino più uh, originale diverso da solito quindi anche in questo caso è il servizio che fa la differenza in questo secondo me è emblematico e ci avviciniamo al tema anche della reputazione come ci si lega alla reputazione è il caso almeno in Italia dei bar il caffè al bar allora il caffè al bar è una commodity, io vengo da un mondo commodity, cioè vendiamo energia elettrica e gas, più uguale di così è uguale per tutti, neanche si tocca, non è neanche tanto, cioè è ben lungi dall'esperienza, ma anche il caffè, alla fine in Italia è una commodity, il caffè più o meno, a parte i pessimi, lasciamo perdere gli estremi, noi siamo sulla cosiddetta curva della gaussiana, mediamente un caffè buono, mediamente costa un euro, se costa tanto di più costa un euro e dieci, quindi dieci centesimi, sono 50, 70 centesimi alla settimana a Ford, boh, mi verrebbe da dire, eh, però perché io a prendere il caffè al mattino vado in un bar piuttosto che in un altro, perché lì, oltre al caffè, entrano in gioco degli elementi di servizio, la comodità, il fatto che uno mi dà il giornale che mi dà il giornale col quale io mi ci ritrovo, cioè il fatto di avere Repubblica, Il Giornale, Il Corriere piuttosto che Dove o Confidenze a, mi, mi, mi setta mentalmente su un mondo diverso, cioè io mi ci ritrovo e quello è un servizio, piuttosto che il fatto che oltre al caffè mi trovo un servizio o un orientamento tendenzialmente bio piuttosto che il classico bar sport che ancora c'è in tantissimi, <ride> magari ho voluto, in tantissimi luoghi in Italia, e fa sì che io mi aggancio, la scusa come dire è un prodotto mio, mi aggancio a un mondo, a un servizio, in un luogo dove io mi sento mio e questo sentirmi mio, questo sentirmi eh, parte di un tutto, eh, poter stabilire una relazione che non è soltanto col prodotto, ma è anche col mondo, crea un rapporto di fiducia che poi è sostanzialmente alla base dell'altro grande tema che tu ponevi, cioè la reputazione. Ti fermo un secondo Miriam perché certo. stai toccando un sacco di punti, eh, secondo me pieni di, eh, di ciccia che dobbiamo strizzare. Allora, ehm, l'aspetto del dire il, la brand ehm, identity non è qualcosa che riguarda solo le grandi aziende e ha molto a che vedere col target, credo sia importantissimo risottolinearlo perché una delle difficoltà e eh, dei dubbi che vedo sorgere ehm, eh, nelle, nelle menti di chi appunto ha una piccola attività è quello di dire oddio se ristringo troppo la mia audience inevitabilmente eh, perde una fetta di mercato. Ora è chiaro che eh, oltre un certo limite non vogliamo restringere nel senso che se il nostro mercato è fatto di due persone chiaramente c'è un problema di, di statistica alla base e dobbiamo ampliarlo. Detto questo però eh, soprattutto nel, nel digitale, tu hai fatto molti esempi eh, di, eh, di business offline, vero sì. è che comunque che anche se sei un ristorante, un bar, ehm, oppure un, un negozio è chiaro che ad oggi se non utilizzi il web comunque stai no. abbandonando una fonte di comunicazione importante, quindi soprattutto nel digitale c'è questa illusione di poter parlare a tutti, eh, quando in realtà il risultato è non parlare a nessuno, quindi la spesso il discorso della brand identity viene un lasciato da parte nella speranza di poter vendere a tutti, di poter rivolgersi a tutti, cosa che è impensabile proprio perché come hai ben detto tu non si può piacere a tutti e non si può rispondere alle esigenze di tutti, quindi ehm, riassumendo secondo me un punto importante che non voglio sfugga eh, direi non abbiamo paura di eh, identificare il target preciso a cui vogliamo rivolgerci che poi eh, ci aiuta anche a capire qual è l'esperienza che vogliamo fornire a quel target. Mi sono piaciuti molto gli esempi appunto del giornale al bar, non ci avevo mai pensato, però è vero ci sono bar in cui il giornale è a disposizione, ci sono bar in cui non c'è e in effetti l'esperienza è diversa. Eh, quindi poi diventa anche una reazione inconsapevole del consumatore quella di sceglierne uno piuttosto che un altro perché appunto è una questione esperienziale, eh, io vado a ricordo di quelle che sono di, di, del posto che mi ha fatto sentire meglio in rapporto all'esigenza che avevo in quel momento. E poi un'altra cosa che hai detto è, è appunto che non è solo per le grandi aziende questa cosa, quindi c'è spazio per tutti eh, e anzi hai sottolineato come spesso eh, in termini esperienziali eh, di, di un certo tipo di emozioni, di un certo tipo di esperienza, eh, le realtà più piccole abbiano probabilmente più opportunità di Um, concentrarsi su aspetti che possono in qualche modo lasciare il segno nella, no? Nel, nella piccola esperienza di ciascun consumatore giusto? Assolutamente sì, guarda allora due punti mi verrebbe a sottolineare uno fondamentale quello che tu dicevi rispetto ai canali digitali Uh, uh, non si può piacere a tutti, è molto vero nella vita fisica e nel canale digitale, io poi essendo, come dire, non essendo una nativa digitale tendo molto anche a considerare come il digitale abbia scardinato determinati tipi di meccanismi, soprattutto di canale um, e di contatto, ma come alla fine alcuni fondamentali siano sempre validi e siano quelli di sempre, perché alla fine mettono in contatto persone. Allora, tu hai detto una cosa molto giusta: cioè col eh, digitale si pensa di poter raggiungere tutti che per alcuni versi è vero, nel senso che se io sono a Milano se sono piccola, fino a prima, senza digitale avrei potuto raggiungere al massimo la Lombardia, adesso posso raggiungere di fatto tutto il mondo. Questo significa che allargo enormemente in qualche modo il mio raggio e questo è un grande vantaggio nel senso che nel mio raggio posso permettermi di fare il cherry picking o la selezione delle persone che all'interno di quel raggio sono interessanti per me, Quindi, prenderò la persona affine a me, al mio modo di vedere, al mio modo di ragionare e a quello che sto offrendo che stia a Milano, a Bari piuttosto che a Timbuktu, ma non prenderò magari il mio vicino di casa che è tanto vicino a me fisicamente, ma mentalmente sta da un'altra un parte. No? Quindi eh, in realtà, come dire, eh, è, secondo me il digitale offre più possibilità, cioè puoi fare delle cose che prima non potevi fare. Eh, l'importante, adesso poi non mi metto io a discutere perché in realtà ci sono persone prima di me che l'hanno fatto molto meglio, eh, in realtà l'importante è considerare sempre, che quando si va a parlare si va a selezionare tramite i canali che siano social o che siano altri canali digitali, abbiamo degli strumenti per selezionare la nostra odies, il nostro target, le persone affine a noi e lo dobbiamo fare con la consapevolezza di coloro per i quali noi siamo più appunto affini. Eh, questo, appunto, diceva: anche se siamo piccoli, allora, la, gestire la reputazione in aziende grandi. Molto grandi o anche solo medie è una cosa oggettivamente abbastanza complicata. Allargata richiede ricerche, analisi statistiche, eh, una numerosità di casi sufficienti per avere una, una valenza appunto statistica, eccetera. Chiaramente sono cose che difficilmente possono essere accessibili, non avrebbero neanche molto senso per realtà più piccole. Questo non significa che un piccolo imprenditore, un'imprenditrice um, che si muova online o offline debba dimenticarsi della sua reputazione. Uh, quindi secondo me mh, la prima cosa che bisogna fare è capire, veramente fare un po' un esercizio di autoanalisi, no? quasi psicanalitico, cioè chi sono, chi voglio essere e che cosa voglio fare e poi cercare di tenere le antenne a attente le antenne alzate nel guardarsi fuori e vedere quello che in qualche maniera si sta dicendo di me. Eh, allora gli sacri testi della reputazione ti dicono che la reputazione è una cosa, il social listening è un'altra. Perché? Perché in rete Uh, sui social in particolare di solito parlano gli estremi, cioè le persone mm. o che ti amano tanto o che ti detestano. Quelli che stanno nel mezzo tendenzialmente non si espongono e fa anche un po' parte di tanti meccanismi, dalle elezioni eccetera. Però è una buona proxy, cioè se io uh, vedo che googolando banalmente il mio nome e il mio servizio trovo dei dati dei risultati e delle informazioni che sono vicine a quello che volevo dire a, a posto andiamo avanti in quella direzione se trovo dei commenti negativi anche qua secondo me la prima grande regola è don't panic capiamo perché intanto sono statisticamente rilevanti sì no se non sono statisticamente rilevanti li gestisco va bene sempre rispondere eh, ma dare sempre l'impressione che dietro una realtà ci sia una persona soprattutto online questo secondo me è un dato fondamentale mai lasciare un commento abbandonato perché l'idea è quella che appunto tu sei distante invece il, il, eh, in realtà il digitale deve avvicinare le persone quindi rispondere sempre oppure vediamo invece magari possono darci in alcuni casi anche a volte dei suggerimenti di cose che non avevano, che non, a cui non avevamo pensato o evidenziarci eh, dei dettagli o degli aspetti che avevamo trascurato, eh, perché uno non può pensare a tutto, soprattutto quando un imprenditore deve fare tutto da solo, magari gli sfuggono degli aspetti, e eh, invece in questo modo ci sono grandissimi elementi per mm, trovare degli, degli, degli agganci per migliorare costantemente. Poi chiaramente Uh, quante più persone tu riesci a, a, a creare, a portare intorno a te, mh, tanto maggiore può essere la reputazione. Le community sostengono la reputazione, le community sono una cosa che anche qua esisteva prima del digitale, cioè, pensiamo all'Harley Davidson, Harley Davidson degli anni 50 credo, insomma, era una grandissima community. La, il digitale facilita, di nuovo, come dicevo prima facilita il fatto che persone che stanno in luoghi fisicamente diversi ma si riconoscono nello stessi valori, nelle stesse mh, eh, impressioni, nella stessa visione della vita, si possano mettere insieme e può essere un brand, un brand o eh, un brand appunto che ripeto non deve essere il grande brand, può essere quella realtà che è affine a loro perché di fatto perché ad esempio offre un servizio che quella community cerca piuttosto che offre un'interpretazione o una visione del mondo che a loro o banal, ma magari semplicemente dà uno spazio di incontro digitale che queste persone non farebbero. Ecco, se dovessi dire che cosa muovendosi sul digitale una piccola realtà può fare per mantenere la propria reputazione è capire presso chi vuole avere una buona reputazione, cioè da chi vuole essere apprezzato e amato e fare parte del gruppo, eh, mettersi in gioco, entrare, mh, entrare facendosi percepire come una parte, una persona che fa parte del del, del gruppo e può essere accettata è fondamentale però per mantenere una corretta reputazione essere coerenti e non tradire cioè il tradimento tra virgolette della fiducia mm. eh, nella vita reale e online che vieni sgamato subito eh, è una delle principali cause della distruzione della reputazione. E tra l'altro immagino così come sulla base adesso mi vengono in mente esempi prettamente digitali, sicuramente tu hai degli esempi anche più, più ampi di, di tradimento della fiducia, però così come il digitale ti eleva un pochino più rapidamente, perché chiaramente i costi sono un pochino più bassi, perché appunto riesci a raggiungere un'audience più ampia più velocemente. Ad, certo, ad un certo livello di reputazione così però nel momento in cui eh, ti dai la zappa sui piedi perché non presti attenzione o, o, oppure non, non sei stato uh, diciamo trasparente fin dall'inizio e non ti arrivano al pettine la caduta poi è ancora più rovinosa. Assolutamente cioè, allora eh, se io dovessi fare un esempio anche qua abbiamo, parlavamo prima di food no? perché è abbastanza facile da capire cioè se io un, una persona eh, e quindi un brand al di là delle di quello che è legalmente o moralmente non accettabile, tutto sommato può essere tante cose, uno, non siamo tutti uguali grazie a Dio, quindi uno un, un può essere vegano o carnivoro, è poco credibile che un vegano apra una macelleria così come è poco credibile che eh, un negozio bio vegan eco friendly eccetera poi alla fine magari so sostenga per perché poi a volte ci sono relazioni strane per relazioni familiari parentali di amicizia, che ne so l'associazione venatoria locale perché a quel punto cosa sei? Stai tradendo la fiducia di qualcuno. Online queste cose le trovi subito cioè se io mi posiziono come eh, un'azienda o una realtà che è particolarmente attenta ad alcune… cose. abbiamo gli ci sono quegli esempi no, clamorosi appunto per rimanere nel caso del, del, del veganesimo, di queste influ delle influencer. Uh, vegane, crudiste eccetera beccate a mangiare una un bistella, panino sì. che alla fine hanno, loro hanno un brand e il brand è stato distrutto. Um, il digitale ovviamente, senza questi sono estremi clamorosi ma ce ne sono tanti no, in, in, in, nel mezzo, se tu ti posizioni come una realtà attenta socialmente, socialmente sostenibile, attenta alle persone. E poi in realtà si scopre in rete si scopre in un nanosecondo perché c'è sempre qualcuno che ti può fotografare da una parte, c'è sempre un commento che hai lasciato 30 anni fa che può ritornare. Eh, se qualcuno si scopre che tu non sei veramente ehm, compliant o coerente con quello che dici è nulla distruggere la tua reputazione e ti dirò tanto maggiore e più rovinosa è la caduta quanto maggiore è il grado di fiducia che tu avevi costruito mm -hmm. un po' come nelle relazioni, um, da chi è che uno si sente ferito dall'amico più caro o dalla persona che ama di più sai se il mio vicino di casa mi dice una cosa poi non lo è proprio vabbè la nostra relazione si limita a un ciao sulle scale o un buongiorno, se invece una persona nella confronto della quale ho depositato eh, la mia fiducia fa qualcosa Neanche esagerato, io mi sento tradita e con le marche è fatta, è, è, è finita e nelle relazioni anche um, uh, imprenditoriali è, è così. Detto questo, però, secondo me ci sono poi delle straordinarie possibilità di costruirsi una reputazione in settori che magari invece una reputazione così alta non ce l'hanno e questo è un secondo suggerimento che darei a un imprenditore o un'imprenditrice cioè cerca di capire quanto il settore nel quale tu ti stai muovendo è stimato oppure no ci sono dei settori che automaticamente portano adesione emotiva empatia stima altri che un po' meno, uh, senza pensare a classici esempi uh, che sono quelli dei servizi, quindi settore bancario piuttosto che che non sono amatissimi, pensiamo a un settore come l'immobiliare. Immobiliare, gli operatori del settore immobiliare per varie ragioni storiche, indipendente dai professionisti, non hanno una reputazione altissima. Quando però tu trovi quella persona che ci mette che per differenza valorizza i suoi punti forza, che, di forza che in qualche modo sono quelli che nel settore mancano, automaticamente diventa il faro, la guida, quello da cui tu vai per qualunque esigenza anche più banale e secondo me nell'infinito mondo delle nicchie che si possono praticare in ambito digital. Eh, queste possibilità sono, sono molto alte, cioè tu identifichi, l'importante ecco secondo me nel creare reputazione è, se dobbiamo partire all'inizio, essere coerenti, coerenza che ti dirò studiata, una coerenza che viene dall'analisi di dove mi sto muovendo, dall'analisi delle persone con le quali voglio parlare, ma anche dall'analisi mia, dei miei cioè, valori, io, assolutamente, cioè mai cercare di posizionarsi per una cosa... Che non si è, è difficile e si crolla abbastanza facilmente. Eh, essere coerenti, studiare molto, cioè analizzare eh, quello che c'è intorno a noi e il contesto nel quale ci muoviamo per appunto stabilire quegli elementi di differenza che a volte sono anche giocare a nostro vantaggio elementi potenzialmente di mh, limite o di criticità o di debolezza eh, del, del settore nel quale lavoro e quindi è poi so, sostanziale su queste basi creare una relazione, una relazione che sia una relazione di fiducia. La reputazione è testa e pancia, cioè è mh, razionalità, Uh, i classici modelli della reputazione fatta su grandi gruppi eccetera incrociano, incrociano cerchi concentrici, item, settori diversi che variamente lavorano, ma in estrema sintesi la reputazione è dimostrazione di saper fare una cosa, quindi mm, in questo intendevo dire analizza il tuo settore e dimostra come tu sei meglio della Competenza media. E Competenza e eccellenza eccellenza. E pancia, cioè capacità di raccontare, di entrare in empatia, di essere creduti, eh, con, che, che spesso viene veicolato da una analoga visione del mondo eh, e quindi dal fatto di raccontarsi un po' nello stesso modo. E una volta raggiunta la, e secondo me appunto quindi le principali minacce alla eh, reputazione vengono dal fatto di infrangere questi aspetti soprattutto di infrangere la fiducia cioè io tradisco la fiducia mh, e la reputazione viene meno e per contro la principale secondo me eh, antidoto alla una crisi reputazionale è la reputazione stessa. Ti faccio un esempio offline stupido. Moncler ha avuto un momento di crisi reputazionale devastante, eh, è uscito dopo alcuni mesi, se uno guarda un indicatore molto hard come la capitalizzazione in borsa era tornato ai livelli di prima, ma perché? Perché aveva una reputazione tale prima? Che comunque eh, quello che aveva messo in, in atto, in gioco, era tale da costituire una rete di rimbalzo. Per cui, sì, se ha capito un volato perché c'è stata una crisi reputazionale, ma rimbalzato un po' ed è tornato ai livelli di prima. Oppure, sempre per uscire dalla rete, ma citare degli esempi, secondo me comprensibili e accessibilissimi a tutti, di, ehm, in modo intelligente di gestire un tema reputazionale Nutella con l'olio di palma, esplode il caso dell'olio di palma, quindi tutti i marchi sono sostanzialmente molto legati anche a un tema se vuoi di adesione emotiva, cioè cose dolci, il comfort food, il, eh, spesso legati a esperienze dell'infanzia, della giovinezza, sentirsi a casa, la tradizione eccetera eccetera, quest'olio di palma che fa male, che devasta l'ambiente, eh, che ha delle conseguenze terribili sulle persone e gli animali, cosa fanno tutti? Tutti corrono a cambiare a modificare radicalmente le proprie strutture produttive, a scrivere su tutte le confezioni senza olio di palma. Nutella cosa fa? Nutella esce con una campagna dove dice tutti i nostri prodotti sono di altissima qualità, certificati, controllati nella filiera, anche l'olio di palma e torna a essere il brand più amato dagli italiani non solo. Cioè loro sono stati in grado, a, non tutti possono permettersi di fare quello che ha fatto Ferrero, però è emblematico secondo me di due cose. Il primo è che una straordinaria reputa reputazione alle spalle ti tutela anche in circostanze in cui se tu non ce l'avessi saresti distrutto come a volte è avvenuto. Due, niente panico. Uh, tre, um, cerca di valorizzare, laddove non puoi eliminare l'elemento um, che ti causa la crisi reputazionale, lavoraci, trasformano in un tuo elemento di forza. Quindi, tornando al nostro esempio, della nostra, un esempio banale offline è, ho un ristorante e mi rendo conto che i miei clienti dicono che sono trattati male, beh se c'è il cameriere che manda al diavolo le persone, magari lo accompagno oppure gli faccio un corso di gentilezza. Uh, se sono un'imprenditrice che ho puntato tutto su un servizio di online di qualità eccezionale e poi ho un problema Uh, perché boh, quando arrivo al momento finale non gli mando la thank you mail corretta e le persone rimangono appese perché no, io non ci ho pensato perché in tutte le cose la thank you page è l'ultima cosa che ho pensato, ma le persone si lamentano perché dicono non ho capito mi hanno preso i soldi dalla carta di credito non so quando arriverà non so se il tutto è andato a buon fine. Quella cosa lì può essere una fonte di criticità reputazionale beh intervengo la metto a posto subito assolutamente a volte, a volte però a volte però non posso e allora cosa faccio non posso dirti quando avverrà la consegna tornando nel nostro caso di un e-commerce gestito perché io in realtà non la gestisco direttamente mi appoggio a determinati tipi di fornitori beh ma allora io a questo punto la valorizzo questa cosa e ti dico guarda io non posso dirti esattamente quando ti consegnerò un prodotto che può essere che ne so un cosmetico bio, la prima cosa che ti viene in mente perché? Perché in realtà non è una cosa standard, è una cosa fatta per te, io non so quanto tempo ci vorrà per fare questa cosa che è solo per te, quindi io trasformo un potenziale mm. elemento critico in un elemento di valore. Bellissimo teniamo le antenne alte, capiamo quello che le persone dicono di noi. E continuiamo anche a ricevere feedback senza fastidio, senza, senza prenderla esaltare. sul personale. Ci sono delle no. situazioni in cui soprattutto nel digitale dove praticamente io sguazzo dalla mattina alla sera, eh, inevitabilmente puoi rendere le cose migliori e a volte come tu hai fatto l'esempio della thank you page, ma ce ne sono altri mille che una persona non pensa perché anche all'interno di un team strutturato le cose da gestire sono talmente tante che quel singolo dettaglio ti Fuge, però quel singolo dettaglio avrebbe cambiato completamente l'esperienza dell'utente dell che ti scrive e dice: Ma insomma, com'è possibile questa cosa e quest'altra cosa? Allora, lì um, io lo chiamo Laikido Effect: nel senso che ovviamente non, non si attacca mai. Uh, il customer o, o la persona che ci sta oh, scrivendo, I ma ehm, si ringrazia innanzitutto per il feedback perché è fondamentale molte delle migliorie che noi facciamo eh, continuamente perché è un continuo work in progress nascono proprio dall'ascolto di questi feedback, magari non sono immediate quindi a volte diciamo. Questa è una cosa effettivamente molto importante, richiede un po' di lavoro tecnico, il nostro team è al lavoro e ti aggiorneremo quando sarà fatto e devo okay. dire che è, è bellissimo perché diventa una co-creazione anche eh, di, um, di esperienza e quando il cliente se, si sente ascoltato e sente che ha contribuito a creare qualcosa con te di cui lui fa parte diventa uh, un vero e proprio okay. fan. Sì, e in questo secondo me si aggiunge, bel, verissimo da corriso tutto quello che hai detto, si aggiunge secondo me un altro elemento eh, che è diciamo trattato nei libri di marketing classico ma è esploso secondo me col mondo digitale che è il word of mouth, cioè mm -hmm. ehm, allora il te, io mi fido di più nella psicologia delle persone, eh, mi fido di più di quello che dice una persona che sento vicino a me dell'acqua che conosco piuttosto che di quello che posso ovviamente leggere in modo più strutturato e scientifico e quello che mi sento raccontare. Allora nel momento in cui io ho uh, fatto mio, uh, pensiamo sempre alla nostra imprenditrice che ha un mini e-commerce dell'acqua qualunque, um, nel momento in cui io ho fatto mio, il suggerimento che magari veniva da una critica di un mio cliente e l'ho ringraziato e gli dimostro eh, di, averlo fatto, di aver colto mh, le sue indicazioni, questo diventerà il mio principale ambassador e il fatto di avere una rete di ambassador, quelli che appunto nelle teorie scientifiche ampie della reputazione sono i supporter, fa sì che queste persone, eh, avrò un gruppo di persone che parla bene di me. Che mi difende nel momento in cui altri dovessero dire ma non sono così bravi e che laddove dovesse dovessi io incorrere in qualche altro piccolo incidente sarà disposta a concedermi il cosiddetto beneficio del dubbio dirà cioè sì ma siamo sicuri aspetta magari lo mettono a posto oppure ma sei sicuro in realtà guarda che io mi sono sempre trovato bene che è il caso di Moncler citato prima queste cose avvengono a tutti i livelli no um, e quindi uh, crearsi e, e si torna da un altro punto che abbiamo toccato prima cioè dalla community, la community che io mi creo con persone che eh, si sentono vicine a me ma anche con persone con le quali io creo una relazione e non c'è niente di più importante di più forte nel creare una relazione con qualcuno che risolvergli un problema anche se in apparenza un problema che ho creato io. Quindi è un gioco di, di creativo possiamo dire creativo un gioco di, di, di flussi <ride> che vanno e rivanno ma è tutto ovviamente coerente col punto da cui siamo partiti, cioè con quello che io voglio essere e con la mia identità, perché se faccio una roba che è completamente diversa da me non ce la, non ce la faccio proprio fisicamente a reggere con questo gioco di scambi. Senti Miriam, qual è una donna eh, che ammiri moltissimo e che pensi dovremmo intervistare dopo di te? Ah, Donne che ammiro moltissimo ce ne sono un sacco, eh, <ride> ce ne sono un sacco per varie ragioni poi. Uh, così insomma noi cerchiamo, io cerco anche spesso di lavorare con donne per attività di tipo sociale eccetera. Nell'ambito specificatamente um, digital io intervisterei Manuela Colombini uh, che è una giovane e straordinaria um, esperta e eh, consulente strategica eh, in ambito digitale, eh, una persona che mh, ha grande esperienza nella comunicazione tradizionale che però insomma riesce anche molto a dare suggerimenti spesso anche a donne eh, su come stabilire relazioni e trasformare i dati in azioni concrete e, e uscire, insomma, e unire la dimensione razionale con quella empatica, che è fondamentale. Poi cioè praticamente donne, questa sono, è la chiusa perfetta a tutta la nostra conversazione. Poi dire. le donne secondo me sono un filo più brave. quindi… Yes. Ascolta allora, Miriam, io ti ringrazio, sì, so che oggi come ogni giorno hai giornate sì, pienissime, poco. quindi io ti ringrazio moltissimo del tempo che ci hai, che ci hai regalato, ricordo alle nostre Beat Girls in ascolto che troverete il video della puntata nel sito beats slash podcast oppure su Spreaker, iTunes, Spotify e il sito stesso troverete anche la versione audio quindi potete scegliere se ascoltare se guardare e naturalmente ehm, all'interno del sito troverete anche i punti salienti della puntata suddivisi minuto per minuto così da poter ripassare quello che volete quando volete. Miriam c'è un'ultima cosa che vuoi, che vuoi dire prima di, di lasciarci? No, vorrei dire a tutte le donne che sono imprenditrici, che sono, mediamente hanno una marcia in più, di guardare alto. Anche se hanno un'attività piccola, apparentemente piccola, le regole eh, del pensare in grande valgono sempre e la differenza la si vede poi eh, nei fatti. Eh, Prima cosa, seconda cosa di avere fiducia eh, nel, in quello che sono nella propria identità. Visto Bellissimo. che siamo partiti brand identity. <ride> Grazie mille Miriam, davvero.